KELP NSP. Prevenzione e protezione. KELP, alghe brune, assicura il normale funzionamento della ghiandola tiroidea. Accelera l'escrezione di radionuclidi e tossine dal corpo. Migliora i processi metabolici. Satura il corpo con importanti nutrienti. È considerato dagli scienziati un fattore ecoprotettivo e un primario agente oncoprotettivo preventivo. Rafforza il sistema immunitario. Lo iodio naturale nella composizione dell'integratore alimentare kelp compensa la mancanza di questo elemento nella dieta quotidiana. L'alga è una fonte di 12 vitamine naturali A, B1, B2, C, D, E, eccetera, nonché di aminoacidi essenziali. Contiene anche diverse dozzine di macro e microelementi necessari per una persona. Ferro, sodio, fosforo, calcio, magnesio, boro, bromo iodio, selenio, manganese, potassio, zolfo e altri. E nella forma più accessibile per un'assimilazione rapida e completa. Cosa è prezioso nella composizione di kelp? Oligoelementi iodio, vitamine e alginati. L'importante ruolo dello iodio è stato a lungo dimostrato. Un'assunzione sufficiente di iodio con il cibo è la protezione della ghiandola tiroidea. È particolarmente importante a rischio di assunzione di iodio radioattivo. I danni da iodio radioattivo si sono verificati il primo giorno dopo gli incidenti nelle centrali nucleari. Le persone senza carenza di iodio hanno maggiori possibilità di rimanere in salute. La profilassi permanente con iodio è l'assunzione di cibi che contengono abbastanza iodio. Cosa è prezioso nella composizione di kelp? Oligoelementi iodio, vitamine e alginati. L'acido alginico è un polisaccaride, una sostanza viscosa estratta dalle alghe. Sali di acido alginico-alginati. Gli alginati sono caratterizzati dai seguenti tipi di attività biologica. Azione antimicrobica. Soppressione dell'attività della flora facoltativa candida e stafilococchi. Mantenimento della microflora intestinale naturale. Azione emostatica. Emostatico, grazie al quale sono efficaci nei processi erosivi e ulcerativi nel tratto gastrointestinale. Migliorare la funzione motoria dell'intestino. Che aiuta a prevenire la stitichezza. Azione avvolgente, indebolimento dei riflessi patologici, incluso il dolore. Rallentare la velocità di assorbimento del glucosio dall'intestino tenue. Azione immunomodulante, effetto ipolipidemico, diminuzione del livello delle frazioni del sangue aterogenico, prevenzione dell'aterosclerosi. Azione antitossica e antiradiazioni, legame efficace e sicuro di metalli pesanti come piombo, mercurio, composti radioattivi come cesio, stronzio e rimuoverli dal corpo. L'emivita di alcuni elementi è molto lunga. Sfortunatamente, ci sono incidenti nelle centrali nucleari. Anche l'uso del plutonio per uso militare non è un segreto. L'uomo moderno corre il rischio di incontrare i radionuclidi. E questo è un incontro molto probabile. La legge del decadimento radioattivo è l'evento più importante nella scienza mondiale. Aperto da due scienziati. Questi sono Frederick Soddy ed Ernest Rutherford. Ciascuno è stato successivamente insignito del premio Nobel. Scoprirono questa legge sperimentalmente e la pubblicarono nel 1903. Quindi, per più di cento anni, l'umanità ha accumulato esperienza nell'interazione con i radionuclidi. Cosa dà questa conoscenza a ciascuno di noi? Comprendere un semplice fatto. Abbiamo tutti bisogno di protezione dai radionuclidi. Che li incontriamo oggi o no, non importa. È importante che siamo protetti. Protezione assolutamente naturale in grado di assorbire e rimuovere sia le tossine che i radionuclidi. Kelp è sia cibo che protezione. Lo iodio è un oligoelemento essenziale per l'uomo. È necessario per la sintesi degli ormoni tiroidei, che controllano lo sviluppo e il funzionamento del cervello e del sistema nervoso, regolano i processi metabolici e forniscono una produzione di calore sufficiente e normale temperatura corporea. Un basso livello di questi ormoni può avere un effetto estremamente negativo sia sulla condizione fisica che sulle capacità intellettuali di una persona. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, più di 800 milioni di persone sono a rischio di problemi di salute a causa della carenza di iodio negli alimenti prodotti nelle loro zone di residenza. Enormi territori sono endemici per carenza di iodio, con carenza di iodio naturale. Di solito si tratta di territori lontani dai mari. La carenza di iodio può essere la causa di malattie che non sempre associamo direttamente alla disfunzione tiroidea. Per esempio, fatica cronica, stato depressivo, irritabilità, insieme sovrappeso, palpitazioni e disagio nel cuore, colesterolo alto, stipsi, pelle opaca, capelli e unghie fragili, intolleranza al freddo umido, estremità costantemente fredde, raffreddori frequenti. Tutto ciò può essere una conseguenza della carenza di iodio nella dieta. È possibile ottenere abbastanza iodio assumendo cibi iodati, ad esempio, sale. Se confrontiamo gli effetti dell'assunzione di kelp e del sale iodato, è ovvio con KELP ottieni almeno due vantaggi. Con KELP, non devi preoccuparti di sovraccaricare il tuo corpo con un eccesso di sodio. Questo è importante non solo per le persone con pressione alta e malattie cardiache. L'eccesso di sodio è dannoso per tutte le persone moderne. Insieme a KELP ottieni non solo iodio, ma anche un potente complesso nutritivo, radioprotettivo e disintossicante di alginati, minerali e vitamine. I bassi livelli di iodio nella dieta sono riconosciuti dagli scienziati come un fattore di rischio per la salute delle donne. Un'alimentazione con un sufficiente contenuto di iodio è la prevenzione di molti problemi di salute, il supporto e la protezione del corpo femminile. Aggiungiamo, lo iodio è utile e necessario anche nella dieta di uomini e bambini. Kelpa ha attività antitrombotica, grazie allo spettro più ricco di nutrienti, che sono così carenti nella dieta quotidiana di una persona moderna guarisce tutti i sistemi corporei. Colpisce la contrattilità del muscolo cardiaco. Previene lo sviluppo di artrite, osteoporosi, carie dentale, unghie fragili, capelli. Ha un effetto rinforzante generale. Per le donne che vogliono perdere peso, kelp può essere un grande aiuto. Il ruolo di kelp è stato dimostrato. Nell'alimentazione, supporto e regolazione del sistema endocrino, attivazione del consumo calorico, riduzione del tessuto adiposo. Non è un segreto che il nostro pianeta stia progressivamente accumulando scorie radioattive. Questo tipo di inquinamento ambientale colpisce sempre più la nostra salute. Lo iodio radioattivo è incorporato nel tessuto tiroideo se c'è una carenza di iodio nel corpo. Con una buona alimentazione e una buona saturazione con iodio, il rischio di inclusione di iodio radioattivo è significativamente ridotto. Lo stronzio radioattivo è un elemento di lunga durata che può accumularsi nel tessuto osseo provoca l'irradiazione interna del corpo. La presenza di stronzio nel suolo, nell'acqua, nell'aria, nel cibo non è avvertita dai nostri sensi. Gli acidi alginici e i loro composti sono componenti naturali di kelp che aiutano davvero a legare e rimuovere lo stronzio e altri elementi pericolosi dal corpo umano. Gli alginati legano irreversibilmente lo stronzio e altri fattori aggressivi nel sistema digestivo e accelerano la loro escrezione dal corpo. Pertanto, Kelp impedisce agli «aggressori» di stabilirsi nel nostro corpo. È così che si manifestano le qualità radioprotettive e disintossicanti delle alghe, che hanno aiutato l'umanità a sopravvivere a sconvolgimenti piuttosto gravi. È noto che nell'antica Roma, nell'antica Grecia, in Cina, in Giappone, le alghe erano cibo. Le alghe rimangono una parte importante della dieta in Asia. Crescita, acquisizione di nuove competenze, formazione scolastica, sviluppo, protezione immunitaria, produzione di cellule del sangue, divisione di tutte le cellule del corpo. Tutti questi processi richiedono energia. EK e LPA. Le sinapsi sono punti di contatto tra i neuroni. La comunicazione chimica ed elettrica aiuta a trasmettere rapidamente le informazioni nel sistema nervoso umano. Questi sono processi che richiedono energia. EK e LPA. Sangue rosso, prodotto costantemente. Questo è un processo che richiede energia. Se c'è un'anemia difficile da curare, è necessario controllare la ghiandola tiroidea. Se c'è una carenza di iodio nel cibo, c'è sempre il rischio di anemia. Immunità. Difesa immunitaria richiede un costante dispendio di energia. Raffreddori frequenti, diminuzione dell'immunità. Il motivo per controllare la ghiandola tiroidea. Non è un segreto che il cancro è in aumento. Kelp è un'ottima protezione intestinale. La prevenzione del cancro intestinale è possibile. L'assunzione di alginati, che legano e rimuovono le sostanze aggressive, aiuta nella prevenzione. Se ci sono tali sintomi, la vitalità è ridotta, perdita di energia, pelle secca, problemi di memoria, dolore ai muscoli e alle articolazioni. Potrebbe essere ipotiroidismo. L'ipotiroidismo è una diminuzione della funzionalità tiroidea. L'ipotiroidismo non è solo dovuto alla carenza di iodio. Ci sono anche altri motivi. Ma l'eliminazione della carenza di iodio è una prevenzione semplice ed efficace. Il corpo produce energia dal cibo. L'energia è necessaria per digerire il cibo. L'energia è necessaria per la sintesi delle sostanze vitali. Tutti i processi che si verificano nel corpo umano richiedono energia. C'è una condizione importante per la generazione di energia. Metabolismo attivo. Il metabolismo attivo è fornito dagli ormoni tiroidei. Lo iodio è necessario per il funzionamento degli ormoni tiroidei. La carenza di iodio provoca un'intera catena di problemi. La connessione tra la malattia e la carenza di iodio non è sempre ovvia. Ma è sicuramente lì se non c'è abbastanza iodio nel cibo. Kelp è un profilattico per le malattie causate da carenza di iodio, malattie della tiroide, aterosclerosi, malattia coronarica. In alcune malattie della tiroide, l'assunzione di prodotti contenenti iodio può essere limitata. Si prega di consultare il proprio medico. Perché Kelp NSP è la scelta migliore? Le alghe vengono raccolte nel modo più delicato. Kelp NSP è una sostanza ecologica. Il metodo di estrazione è rispettoso dell'ambiente. In questo momento, ai nostri giorni, la prevenzione attiva è molto importante. Essere sano. Kelp NSP per la prevenzione attiva.